Allora, lezione numero 9 dedicata al tema dei marchi, ma più ampiamente di tutti i segni distintivi, dopo vedremo meglio eh, la definizione, no? però eh, si dice genericamente diritto dei marchi, si parla sempre di marchi, marchi commerciali, però vedremo che nella famiglia, cioè i marchi sono solamente il, il fratello maggiore, possiamo dire, della grande famiglia dei, dei segni distintivi, ehm, che è questa vedete le mie sempre le mie raffinate capacità grafiche un classico insieme a ellisse come quelli che si fanno alla scuola elementare per dire che più o meno dentro questo, questa grande famiglia ci sono sia il marchio ma anche vedete altri segni distintivi che sono, hanno, la, hanno la stessa funzione cioè quello di essere distintivi di distinguere un um, un prodotto o un, ehm, un produttore, cioè un servizio, un prodotto, un soggetto, un'azienda che svolge un servizio, che offre un prodotto, eh, e sono, vedete, la ditta, l'insegna, i nomi a dominio, o anche il nome, il nome di una persona, eh, e le de denominazioni di origine, eh, geografiche di origine, quelle legate eh, come, so, al, ai vini, al, al cibo, Okay, che, che quelle, quelle diciamo, forme di denominazione che non dicono, tanto da, non dicono tanto il produttore che ha prodotto non individuano il produttore ma individuano la zona geografica da cui proviene quel bene quel, quel, quel prodotto enogastronomico e per noi è una fetta non, non irrilevante non, è, non, è, non di poca importanza per il mercato italiano non so se riusciremo a ad arrivare così tanto nel dettaglio, nella lezione, però più o meno dovete sapere che esistono tutte queste forme iniziamo a vedere un po' di, eh, di definizione, allora, innanzitutto il concetto di distintivi eh, distintivi perché? Perché come vi ho detto distinguono, servono per eh, proprio comunicare che un, eh, un servizio, un prodotto deriva da quello specifico imprenditore, da quello specifico luogo, da quella specifica impresa Infatti dice che sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l'impresa, un determinato prodotto per differenziarli agli occhi del pubblico e dei consumatori. No? Cioè, quindi ecco il distintivo. Cioè, io vedo, un, eh, no, vedo un, un, un cellulare, uno smartphone che ha disegnato una mela mangiata sul, sul retro, e ho già capito, che quello è uno smartphone di alta qualità, di alta, con alte prestazioni e anche con, altro, con alto prezzo. E quindi lo distingue dal, dal Huawei, che magari è buono uguale, però è una fascia leggermente minore e via dicendo. E quindi appunto il concetto fondamentale che poi troveremo spesso, diventa uno, cioè la capacità distintiva è un po' quello, è, svolge lo stesso ruolo che il... Carattere creativo svolge nel diritto d'autore. No? Abbiamo parlato spesso del diritto d'autore eh, che scatta automaticamente quando c'è carattere creativo. Quindi abbiamo parlato del carattere creativo come l'elemento eh, fondante il, del, del, del, del diritto d'autore, il requisito che fa scattare il diritto d'autore. Ecco la stessa cosa. La stessa funzione la svolge la cosiddetta capacità distintiva. La capacità distintiva è quella, quel elemento, quel, quel requisito che si va a, a cercare in un marchio per vedere appunto se è sufficientemente distintivo per essere tutelato come marchio. E quindi ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente originalità e novità e quindi non provoca confusione con altri segni utilizzati da altri imprenditori. Se ci pensate, anche quando abbiamo parlato del carattere creativo, abbiamo detto che è, la dottrina giuridica lo scompone in originalità e novità. Quindi non tanto diverso, solo che qua siamo nel campo dei marchi, delle, delle, dei segni distintivi, cioè di segni che servono per identificare un prodotto. non siamo assolutamente nel campo delle opere creative, quindi un altro mondo. Ok? e appunto è distintivo quando non si provoca confusione con altri segni utilizzati da altri imprenditori no? io vedo la mela mangiata e so che eh, quel, quel cellulare o quel computer viene da un produttore di un certo tipo okay? se io vedo invece il simbolino di Android il simbolino di Android cosa mi identifica? mi identifica il sistema operativo che gira su quel cellulare quindi non ha distinto davvero il il prodotto, il prodotto smartphone quindi non è per se fosse su un cellulare non sarebbe sufficientemente distintivo ha semplicemente distinto il tipo di sistema operativo che gira su quello smartphone ma ce ne sono N1000 che montano che, che, che installano un, un sistema Android quindi ho bisogno di sapere un'informazione in più per, per, sapere, per distinguere quel, quello smartphone da altri produttori. Una volta c'era anche il design, cioè il design, così vi anticipo un po' del perché vi piacerà la parte sui marchi, cioè il design di per sé di alcuni prodotti diventa marchio, cioè diventa sufficientemente distintivo per ehm, addirittura avere una forza di marchio. Ora con i cellulari in realtà questa cosa è venuta meno, nel senso che ora davvero si assomigliano così tanto l'uno con l'altro eh, che cioè, finché proprio non li vai a vedere da vicino e non guardi che simbolino c'è stampato dietro difficilmente li distingui. C'è stato un periodo però, se vi ricordate, insomma, quello, quel, quel pezzo di mondo dovreste ricordarlo anche se eravate magari più, più pischelle di oggi, eh, però insomma c'è stato un momento in cui un iPhone lo distinguevi a 10 metri di distanza rispetto ad un, ad un Nokia cioè io, vengo, io a casa il mio primo, uno dei miei primi cellulari che mi, ha, che mi aveva dato mio padre perché lui l'aveva cambiato era il bananone che viene usato in Matrix, nel film Matrix, non so se avete presente qual è è un vecchio Nokia che all'epoca costava un quindi era un cellulare di altissima fascia era molto bello, mio padre l'aveva dismesso, ne aveva preso uno un po' più nuovo e mi aveva lasciato sto bananone e caspita quello lì lo vedevi lontano 10 dieci metri e sapevi che era un Nokia perché era, era, design, era un design distintivo è quello che succede con i modelli delle automobili, no? cioè uno da 100 metri capisce che quella là è una BMW perché an ancora prima di aver visto il, il, diciamo, il musetto che ha il tipico disegno che è il marchio della BMW con le due barre, ma già dal, dal, dalla forma esterna dell'auto ha già capito che quello è un design BMW oppure un Porsche. no? Porsche è abbastanza evidente. No? La, la, la l'approccio e lo stile Porsche nel fare i fanali davanti e il, il, il retro che scende spiovente no? e quindi il design in alcuni casi diventa brand, diventa marchio e ecco perché reputo che questa parte vi possa incuriosire particolarmente perché poi ci saranno molti agganci quando parleremo di marchio di forma con il design che invece è la parte dell'ultima lezione. Abbiamo detto che però i segni distintivi sono anche altri, uno è questo eh, questa definizione è presa pari pari dal, dall'articolo 2563 del codice civile ed è la ditta eh, la ditta l'abbiamo già vista in realtà quando abbiamo parlato di ehm, qualcuno di voi mi aveva chiesto una volta in una lezione ma cosa vuol dire ragione sociale o denominazione che differenza c'è tra ragione sociale o denominazione è questa roba qua cioè il, il nome dell'impresa okay? quindi è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa è formato da un elemento necessario che è o il cognome o la sigla dell'imprenditore o facolt e facoltativamente anche da un elemento di fantasia, parole, libere, parole liberamente scelte, salvo il caso di trasferimento dell'azienda. L'imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Cioè, eh, eh, quante, di quante ditte ci sono che si chiamano idraulica, no? Cioè o, o una, Idraulica di Mario Rossi, quindi idraulica, esse, oppure idraulica, cioè, idraulica di Mario Rossi ci sta dicendo che cosa? Che idraulica è il, la ditta di, una, di un soggetto che è un imprenditore però individuale, eh? è, è Mario Rossi, quindi è in realtà l'imprenditore con cui tu hai a che fare anche fiscalmente è una persona fisica, è eh? tizio Mario Rossi, è eh? Giovanni Verdi. Eh, però c'è la possibilità di creare una ditta, cioè dare un nome a questa sua impresa invece di presentarsi come Mario Rossi, ma come idraulica di Mario Rossi. Vedete, eh, quindi il nome deve comparire comunque, l'elemento necessario, che è il cognome e la sigla dell'imprenditore. Ehm, e poi invece idraulica sono le parole liberamente scelte. Quando c'è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazione, cioè se nella stessa camera di commercio si va a registrare un altro idraulico, un'altra impresa idraulica che vuole chiamarsi idraulica, la camera di commercio che fa in questo caso anche un ruolo di ufficio marchi dovrebbe dire guarda mi spiace però già, esiste già un'idraulica di Mario Rossi, tu non ti puoi chiamare idraulica di Giuseppe Verdi perché comunque la gente legge idraulica e si confonde, allora dovrai chiamarla, dovrai inventarti qualcosa e quindi ti potrei chiamare idraulica riparazioni, riparazioni idrauliche di Giuseppe Verdi. Allora si evita, abbiamo differenziato, quindi si evita la confusione, e quindi abbiamo mantenuto quel minimo di carattere, di capacità distintiva, come abbiamo detto prima. L'obbligo di differenziazione grava sul titolare della ditta scritta posteriormente al registro delle imprese, oppure sul titolare della dita usata posteriormente, vabbè, ok, il concetto l'abbiamo capito. L'insegna, ecco, l'insegna che cos'è? anche lì a livello, eh, livello da dizionario di italiano, no? cioè, l'insegna che cos'è? È, è il marchio che distingue il locale in cui si fa un'attività. Un no? Di fronte a un bar, cioè, sopra il bar, all'ingresso di un bar o all'ingresso di una discoteca, all'ingresso di un ristorante o di un negozio anche, ehm, c'è cioè l'insegna, cioè quello che identifica il locale, cioè è il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l'impresa essa ha una particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è proprio offerto nei locali medesimi quindi bar, ristoranti, negozi, discoteche quante volte un bar cambia gestione fateci caso no? cioè, magari voi siete abituati ad andare da, da quando siete ragazzini nello stesso bar però il bar ha cambiato gestione più volte e lo notate quando, quando vi battono lo scontrino no? a volte vi battono lo scontrino e vedete che il bar si chiama bar, bar stazione da Mario non so, bar, bar Bar dello Sport, eh, classico nome da, da, da, da anni 60-70. Bar dello Sport, che è vicino ovviamente al, al campo di calcio del paese, della cittadina, e, eh, e quindi la sua insegna è Bar dello Sport. Visto che quel bar si è sempre chiamato Bar dello Sport, eh, l'insegna verrà ereditata anche dalle varie società che prenderanno in gestione lo, le, il, il, il locale. Cioè, Nel momento in cui il, il fondatore del bar decide di venderlo, di cederlo, cede anche tra i vari diritti cede anche l'utilizzo dell'insegna e quindi la società o il nuovo barista, il nuovo imprenditore che prenderà in gestione il, il, il, il bar eh, manterrà la stessa insegna perché la gente ormai si è abituata a chiamarlo il bar dello sport no? e, eh, però se ci fate caso poi lo scontrino viene battuto da una società diversa voi vedete, eh, bar dello sport, siete entrati nel bar dello sport ma poi quando andate alla cassa lo scontrino viene battuto da ristorazione fiorentina SRL Okay. oppure da ristoranti, bar e ristoranti di Mario Rossi perché quella è la, è la, la, ditta, la, la vera ditta che ci sta dietro è il nome dell'impresa che ci sta dietro che è diverso dal nome del, del locale in cui si svolge l'attività l'insegna deve avere una propria capacità distintiva ossia deve presentare il requisito dell'originalità deve corrispondere a verità e novità ossia non deve pro, pro, eh, provocare confusione in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività con ehm, l'insegno utilizzata da altro imprenditore. Esempio, cioè Bar dello Sport è un esempio di bassissima originalità, chiaramente, però, come dire, eh, se, è riferito, se, se, se ce n'è uno per ogni cittadina, non c'è pericolo che ci si confonda, perché è ovvio che il Bar dello Sport di Lodi è diverso dal Bar dello Sport di, di Genova, ed è legittimo che a Lodi e a Genova ci siano due bar che hanno scelto lo stesso nome visto che è un nome abbastanza in uso e visto che sei vicino al centro sportivo lo vuoi chiamare bar dello sport chiaramente se vuoi avere un livello, cioè, però questo cosa, cosa succede? È, è, è sufficientemente distintivo per essere insegna, però poi non puoi vantare altri diritti, cioè il tizio di Lodi non può andare da quello di Genova a dire tu mi hai copiato l'insegna e quindi ti faccio causa, questo è un po' il concetto perché? È una capacità distintiva abbastanza ridotta che ha un valore, possiamo dire, locale. Okay. Il marchio invece è questa cosa qui. Il marchio è, come abbiamo detto, forse il fratello maggiore o quello, quello diciamo, più noto. Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole. Quindi cioè, il concetto di fondo è che comunque viene rappresentato graficamente. Anche se vedremo, come già dice, qua nella seconda riga, che è previsto anche il marchio sonoro, quindi anche ciò che non è davvero grafica, ma è un suono, poi con l'evoluzione gi giurisprudenziale è diventato, appunto, è stato riconosciuto e poi anche la norma lo, lo, lo cita. La, ecco, le, le, la fonte normativa di questa definizione che vi sto dando è o il Codice Civile, 2000, articoli 2569 e seguenti, oppure forse più propriamente il codice della proprietà industriale che è il, diciamo, un nuovo documento, un nuovo, una nuova fonte giuridica che ci troveremo, con cui ci troveremo ad avere a che fare nelle prossime elezioni, che è il decreto legislativo numero 30 del 2005, cioè una norma in cui sono contenute tutte le, eh, diciamo, eh, scusate, un testo normativo in cui sono contenute tutte le norme in materia di marchi, di brevetti per invenzione, di tutela del design. E, ehm, e anche di segreto industriale cosa che non so se riusciremo a, a, a occuparci di tutto ho sentito che è arrivata una domanda me la tengo lì un attimo fatemi finire la slide sul marchio poi, aggiungo, poi arrivo ehm, quindi stavamo dicendo che quindi tendenzialmente il marchio è qualcosa che viene rappresentato graficamente e dice in particolare parole compresi anche i nomi delle persone disegni lettere cifre suoni forma di un prodotto eccolo qua o della confezione dello stesso combinazioni o tonalità cromatiche il cosiddetto marchio di colore purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelle delle altre quindi già ci ha detto tanto eh? cioè il fatto che eh, vedete può essere il classico non so, un marchio forte cos'è eh, no, le tre se io vedo una, una un calzino da, da tennis o un, una, una tuta d'allenamento da, da, che ha tre righe sulle spalle, io ho già capito che quella lì è una tuta dell'Adidas. E la forza di Adidas è stata quella, cioè di riuscire a rendere sufficientemente distintivo un, un, un, tre semplici righe. Cioè il fatto che ci siano tre barre, uni, uni, diciamo um, di, di uguale distanza, di uguale dimensione l'una con l'altra, quello è già diventato sufficientemente distintivo, ma perché? Perché Adels è un'azienda che ci ha messo praticamente un secolo, cioè ci ha messo decenni e decenni di, di eh, attività di rafforzamento del suo marchio per renderlo distintivo. Però anche lettere, no? iPhone, cioè tutto ciò che ha la i davanti, cosa ti fa venire in mente? iPhone, iPod, iPad, cioè quel i, è comparso per la prima volta di fronte all'iMac, era un Macintosh che era i, era per me stesso, quindi la i era voleva indicare il fatto che era un uso personale, quindi eh, credo, eh, adesso non vorrei dire un'eresia, però mi ricordo che fosse, che fosse quello e poi è diventato iPhone, iMac, eh, scusate, iPod, iPad, quindi il mettere semplicemente una lettera davanti già rende distintivo quel prodotto, ok? La forma, la forma lo vedremo dopo, il marchio di forma è quello che vi ho detto prima, cioè io vedo da lontano un, eh, un, beh, la Vespa, no? il design della Vespa è uno scooter, tutti gli scooter sono fatti così, perché lo scooter deve avere due ruote, deve avere un manubrio, deve avere un sedile con un posto per appoggiare le gambe, punto. Ma la Vespa è la Vespa, cioè la Vespa la riconosco di, da 200 metri so che quella lì è una Vespa della Piaggio e non è qualcos'altro. Le combinazioni, le combinazioni cromatiche, li vedremo tutti dopo nel dettaglio. Quindi tutto ciò che, ha, che sia idoneo, vedete, tutte queste cose che se sono idonee a distinguere prodotti o servizi diventano marchio. Il diritto di marchio, a differenza del diritto d'autore, invece si acquisisce per mezzo della registrazione presso apposito ufficio pubblico, cioè l'ufficio Marchi e brevetti. Che, sì, che, che, che voi potete anche, con cui potete interfacciarvi anche con, con, per il tramite delle camere di commercio locali, fanno appunto, prendono in deposito il marchio e vi rilasciano una patente, cioè vi rilasciano una ricevuta per cui per tot tempo avete diritto di usare in modo esclusivo il marchio. Quindi stiamo andando esattamente controcorrente con quello che abbiamo detto eh, rispetto al diritto d'autore, che si acquisisce automaticamente. Il, marchio, il, il diritto di marchio è quello in senso pieno, si acquisisce con la registrazione tuttavia però, eh, eccezione nell'eccezione, cioè tuttavia è comunque previsto che eh, ci sia una tutela anche se minore per il cosiddetto marchio di fatto. cioè Quindi la legge riconosce una serie di diritti anche a coloro che il marchio non lo registrano, decidono o si dimenticano, per qualche motivo non l'hanno registrato, ma se questo marchio è stato comunque riconosciuto come distintivo, cioè ad un'analisi a posteriori invece che a priori è stato, eh, gli viene riconosciuta la sua capacità distintiva, allora la legge in alcuni casi comunque prevede che quel marchio sia tutelato. Ok? Quindi prima distinzione, cioè abbiamo il marchio registrato rispetto al marchio, al marchio de facto.